che okay, sono diventate i ministri la difesa e, e secondo te vado a fare un uh, uh, uh, uh, intervista proprio con Beddozzo come si chiama adesso questo Beddozzo ma, ma, ma siamo seri? Beddozzo hai sentito che manco su Wikipedia devono quando vuoi ma schifo ma faccio un'istancia in vista proprio lei ha fatto 46 guerre io non ci credi lo dimostra Beddozzo quando io non devo dimostrare niente vado a google scrivo comandante Torino Giacchetta vado a